Buongiorno, buongiorno buongiorno. Anche lei per coperto. Siamo coperti, sì, eh, veramente buongiorno. Giornata mh, mite, sì. Allora. E, um, dunque questa giornata è dedicata ovviamente alla preparazione del prossimo Consiglio eh, europeo, Consiglio europeo straordinario, per il quale, nel quale voi sapete che verranno discusse alcune materie che sono molto importanti, centrali anche per l'Italia le due principali al netto ovviamente del tema del sostegno all'Ucraina riguardano le materie economiche e quindi la competitività delle imprese e la gestione dei flussi migratori io ho ritenuto che fosse eh, un buon modo diciamo così per aprire la discussione ovviamente nelle interlocuzioni che si stanno avendo in questi giorni in queste settimane venire qui eh, in Svezia, Svezia ha appena assunto la presidenza di turno del Consiglio europeo con un governo nuovo tra l'altro che è nato più o meno negli stessi giorni nei quali nasceva il nostro, stiamo raccontando la posizione italiana che significa ovviamente per quello che riguarda la materia economica eh, non limitarsi al tema degli aiuti di Stato che chiaramente rischiano di produrre diciamo, una difficoltà eh, tra gli Stati che hanno una maggiore, un maggiore spazio fiscale e gli Stati che, hanno, che non hanno quello spazio fiscale in particolare la posizione italiana riguarda il tema eh, di una flessibilità dei fondi esistenti e riguarda il tema di un fondo sovrano per aiutare eh, le imprese eh, europee in questa particolare situazione e sulla migrazione voi sapete che l'Italia ha richiamato l'attenzione sulla rotta mediterranea, sulla difesa dei confini esterni, i documenti di partenza sono... Degli importanti passi avanti e siamo ovviamente insomma eh, avendo dei colloqui a 360 gradi per arrivare insomma a delle sintesi possibili che possano tenere in conto gli interessi italiani. Sui migranti, la Svezia forse è un po' più distante dalla produzione italiana? e così? Produzione... Guarda, devo, guardi, guardi eh. devo dirle, chiedo scusa, devo dirle di no, nel senso che chiaramente eh, diciamo. Mh, la realtà che, che, che si vive qui, anche il rapporto con l'immigrazione, è diversa dalla nostra nel senso che noi affrontiamo proprio una situazione che è particolare in tutta Europa. No? In Europa si parla molto ovviamente anche di difesa dei confini eccetera ma insomma il tema del, del mare, no? del, del, del Mediterraneo è un tema che, che è più difficile da, da approfondire sul piano strutturale. Però io credo che ci si debba rendere conto del fatto che oggi anche nel conflitto ucraino nel quale ci troviamo legato al tema migratorio c'è anche una questione riguardo alla sicurezza se non si riesce a diciamo governare no? le situazioni e credo che sia legittimo per l'Italia nel momento in cui altri chiedono la difesa, da, diciamo la difesa dei confini dai movimenti secondari porre il tema che prima di movimenti secondari ce ne sono di primari e quindi il tema la questione che ripeto è alla base dei documenti sulla difesa diciamo, della dimensione esterna questo credo che sia il modo di affrontare questa situazione e devo dire che io di fronte al racconto di quello che insomma noi viviamo ogni giorno delle difficoltà che stiamo avendo e anche del lavoro che sta facendo l'italia perché non vi sarà sfuggita ovviamente eh, il nostro protagonismo nel nord africa no? perché poi il tema fondamentale rimane la cooperazione offrire delle alternative chi, a chi va via, a chi scappa, no? questo è un lavoro che l'Italia sta facendo, ma che se facesse in maniera molto più significativa l'Europa farebbe ovviamente molto più la differenza. Devo eh, buon lavoro.